altrimenti è inutile, cerco di restare con la mano ferma, vedete quando arrivo al secondo tasto cioè là, diventa complicato, quindi magari partire che ne so, da, da un la, quindi quattordicesimo tasto e nono, fare dei pattern tipo eh, questo non sarà molto musicale ma rende bene l'idea pure facendo il quattordicesimo il settimo tasto eh, oppure un esercizio che ho tratto da da modern electric bass sulla scala esatonale <SILENCIO>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 Come dicevo prima, la largatura tra annulare e minolo per loro è molto importante. Faccio esempio mia moglie che suona la viola, ovviamente alt hanno altre distanze, altri sistemi di, di ragionamento, però gli esercizi sono utili, anche quelli.